Come vedi non sono vestito nel modo corretto, no? Nel senso che ho il camice al rovescio, vedi l'etichetta all'interno l'ho fatto apposta a lasciarla, proprio perché si veda. Poi ho eh, i guanti che vengono posizionati sopra il camice. Il camice perché? Al contrario, perché fisicamente avendo l'apertura sul fronte, lavorando frontalmente alla nostra cappa, l'aria potrebbe, no? entrare all'interno e questo non è un bene, non penso che sia un bene. Poi ci può essere anche un discorso a livello schizzi, no? quindi un discorso a livello di eh, sostanze che vengono manipolate, ci sono degli schizzi e quegli schizzi mi possono eh, andare addosso e se il camion non è perfettamente chiuso e quindi ma come fa a essere al contrario eh, meglio di così, cioè così è sicuramente perfettamente chiuso se fosse girato al contrario potrebbero eh, sporcare i miei indumenti no? e di, che, con il quale poi io torno a casa, quindi questo è sicuramente importantissimo poi dicevamo l'utilizzo del, del guanto che va posizionato sopra il camice questo perché? perché fisicamente noi quando ci muoviamo con le nostre ascelle generiamo dell'aria, pompiamo dell'aria, quest'aria che viene immessa all'interno della cappa se non avessimo il guanto posizionato perfettamente sopra quindi lo avessimo, c'è un'ipotesi così o situazioni del genere andrebbe a contaminare il mio prodotto andrebbe a inficiare la sterilità all'interno della cappa perché ricordiamo che la cappa di sicurezza biologica come in questo caso ha una barriera frontale dove l'aria entra all'interno ripresa dalle griglie di ripresa sul fronte e poi c'è il piano di lavoro dove l'aria che passa sotto il piano di lavoro viene filtrata da un filtro EPA e mi, da, mi genera il flusso laminare. Se io vado direttamente, perché avrò un'azione più forte, bypasserò questa barriera frontale perché sono sul piano di lavoro e sul piano di lavoro vado a pompare con le mie ascelle dell'aria che mi esce e fuoriesce dal camice, capisci da solo che la barriera frontale non ha più motivo di esistere, quindi in questo caso non tanto poi per l'operatore ma più per il prodotto. Poi ovviamente l'esposizione di pelle, cute o il camice a mezzo aperto dà anche un problema all'operatore.